Benvenuti a economicamente, siamo sul canale Sky 810 in streaming su www.tv.eu, economicamente quindi educazione finanziaria, quindi cultura dell'economia, cultura dei fatti che viviamo anche tutti i giorni, nelle aziende, nelle famiglie, quello che leggiamo, quello che vediamo ai telegiornali. Ma per interpretare tutta questa mole di notizie che ci vengono così in continuo abbiamo bisogno che qualcuno ci interpreti queste notizie che ci arrivano dal mondo economico e dal mondo internazionale, per poter agire, per poter agire e proteggere le proprie aziende, i propri interessi, il proprio interesse nazionale. E ho il piacere e l'onore di avere qua con me Marco Rota, benvenuto. Grazie. Benvenuto. Grazie. È difficile avere Marco perché è sempre impegnato con tutte le sue aziende che segue in, a livello internazionale, però ci fa onore anche qui economicamente per darci una mano, per guidarci, una piccola lanterna in questo mondo di internazionalizzazione, se ne parla molto, e vorrei che tu dicessi la tua professione. Cosa sei tu come professione? Io questo sono fai? un consulente, sono un advisor, mi occupo di sicurezza e assisto le imprese sia in Italia che all'estero sui temi appunto della sicurezza e della, diciamo, della, della gestione delle criticità, non solo delle opportunità, ma anche delle criticità. Okay, critici fare impresa c'è la criticità facendo impresa. Ce ne sono tante sì. di criticità oggi, ce ne, sono, ce ne sono tantissime. Vediamo il panorama che c'è adesso a livello globale, mondiale. Da te, piccoli flash, abbiamo una mezz'oretta, però qualche piccolo flash mi piace molto perché tu sei qua essere un fine conoscitore di quello che è. La realtà, non di quello che leggiamo, ma la realtà economica internazionale. Certo. Un piccolo flash derivante dalla crisi energetica che c'è, che, che la stiamo cominciando a toccare. Questa crisi energetica durerà secondo te? È persistente? La, risolver la risolveremo? La risolveremo, ma dovranno esserci delle, come dire, delle trasformazioni, dovranno avvenire prima delle trasformazioni epocali. Quindi. Eh, si parla tanto di transizione, di transizione energetica, ma eh, a mio parere la transizione energetica non avverrà col passaggio evidentemente al solare, al fotovoltaico, eccetera, ma con l'avvento, ad esempio, del, della fusione nucleare. ad esempio. Quindi sono trasformazioni che dovranno avvenire nel tempo, eh, con la ricerca, con lo sviluppo ci vorranno anni, quindi noi dobbiamo abituarci, sembra brutto da dire, perché no, no. veniamo da, da due, anni di, di, due anni e più, insomma, di, di pandemie, di, di, di difficoltà economiche, poi venivamo da, comunque dalla, eh, dalla, dalla crisi diciamo, del 2008, quindi era un po' di anni che... 2011 famiglie, le imprese chiaramente sono sotto pressione, eh, ma il mondo è in grande trasformazione. Dopo magari lo, lo spiegheremo con parole anche più, più anche semplici per, per farci capire da tutti, a tutti i livelli. Eh, quindi non solo agli, non solo, diciamo, agli addetti ai lavori. Addetti ai lavori. No, le trasformazioni sono in atto, cioè siamo in un momento storico in cui vengono abilitate nuove procedure, nuovi contratti, nuove energie, nuovi approvvigionamenti. Chiaramente queste sono trasformazioni che vengono viste in modo particolare, da vicino, dai grandi players, dai grandi giocatori economici, quindi i piccoli e i medi fanno più fatica e quindi fanno più fatica a vedere questa trasformazione e magari accoglierne anche il valore. Se o l'opportunità, ma anche l'opportunità. Però chiaramente, chiaramente leggevo, leggevo sì. ieri la notizia la notizia che è passata un po' sotto, sotto, traccia. Un po sotto traccia che siamo diventati, siamo diventati nel mondo 8 miliardi. 8 miliardi di persone? Ecco, 8 <ride> miliardi. Quindi chiaramente c'è una guerra permanente. Anche per l'accaparamento del, delle risorse, dell'energia, dell dei flussi, flussi energetici, dei minerali, delle materie prime. Pensiamo, pensiamo all'acciaio ad esempio, no? non, solo, non solo chiaramente. Beh, il territorio di Brescia mi sembra che la parola acciaio sia ben presente su Brescia e provincia. Abbiamo dei grandi, abbiamo dei grandi produttori da questo punto di vista. Abbiamo, made in steel, abbiamo, insomma, abbiamo delle, grandi, delle grandi acciaierie, eh, abbiamo dei grandi giocatori economici da questo punto di vista, anche molto preparati, eh, però evidentemente anche loro giocano, anche loro giocano eh, in, un contesto, in un contesto economico globale, perché le grandi potenze del mondo sono a caccia di energia, sono a caccia di materie prime, quindi, Quindi mi stai dicendo che questa famosa, tanto sbandierata negli ultimi anni, via della seta, non è che dalla Cina viene verso di qua, ma dall'Europa va verso la Cina il flusso. Da che punto di vista? Materie prime, energia, no, è che... trasferimento tecnologico. È che la, la, la Cina ha un, un altro dato di... di di importanza di stamattina per esempio in termini anche di popolazione ecco per esempio l'India l'India ormai supera anche la Cina quindi oltre un miliardo e 400, mil, e 400 milioni di persone quindi se voi pensate solo India eh, India che secondo me è la nuova Cina in sì. realtà sì. e sarà la nuova Cina eh, Cina, Cina e India insieme, insieme contano una popolazione di oltre, di oltre 3, quasi 3 miliardi di persone, quindi evidentemente lì c'è una necessità di energia, di materie prime per la produzione, per il sostentamento. E il cibo, il cibo anche. Pensiamo anche solo al cibo, si è parlato della, della difficoltà appunto di della catena no? di approvvigionamento certo. rispetto a, al grano, ma potremmo parlare anche di, altre, anche di altri alimenti, di altre risorse. La grande trasformazione che noi stiamo vivendo sconta queste difficoltà, che siamo in tanti e già nel, nel mercato si parla di risorse scarse. Adesso sono ancora più scarse. Quindi fino a quando non ci sarà un riequilibrio mondiale sulla base delle relazioni internazionali, noi avremo sempre di più degli squilibri e avremo delle, delle, delle criticità. Cosa, avremo... Suggerisci, cosa suggerisci a un imprenditore, un'impresa in questo è difficile questa domanda, lo so, ma di cosa deve oltre lo, lo, lo sguardo dell'Italia, dove deve andare a posarsi, su quale zona, per, noi, siamo, esport, noi siamo vocati all'esportazione, perché sopravviviamo, il nostro PIL sta in piedi perché le aziende producono e esportano. Una, a uno sguardo, secondo te, un panorama, un imprenditore, dove deve cominciare a riflettere? Su quali... Se noi, se noi guardiamo ai dati diciamo, dell'esportazione del made in Italy la, la, la classifica è, è, è davanti ai nostri occhi quindi chiaramente noi esportiamo, esportiamo in Germania, esportiamo in Francia esportiamo negli Stati Uniti in realtà molto più che in Cina tanto per dire, tanto per dire. però credo che l'imprenditoria italiana ha il valore aggiunto diciamo, per poter combattere, competere diciamo, nel, mercato, nel mercato globale e lo farà con quei paesi che sono in grado di, di, di mantenere diciamo, un equilibrio economico e quindi una capacità anche di importare. Credo che alla fine i paesi, i paesi saranno gli stessi, quindi sicuramente c'è il mercato. Il mercato indiano può essere un mercato interessante, il mercato del, di alcuni paesi in aggiunta, Però si svilupperà sicuramente nell'arco di un decennio, un quindicennio, ma oltre ai paesi tradizionali verso i quali noi esportiamo, immagino anche alcuni paesi del Golfo, per esempio ecco. il Qatar, ad esempio, è un paese molto interessante, Quindi, Naturalmente c'è anche una capacità, c'è una liquidità, anche evidentemente, per poter, per poter importare la nostra produzione nazionale. Però per fare questo, chiaramente, dovremo essere nelle condizioni di continuare a produrre. E questo è un altro tema. Ti, ti, ti faccio questo esempio, che a te ti farà sorridere, ma ne, ne sai sicuramente più di me. Parlavo con un imprenditore in azienda che è andata a comprare, pensa all'asta, delle lavatrici. Dico, ma perché ha comprato delle lavatrici? Perché le ha prese, le ha smontate, le ha cannibalizzate, per estrarre un microchip da 6-7 euro per certo. poter andare avanti con la produzione. Certo. Quindi la scarsità di microchip fa anche queste certo. cose. il tema dei semiconduttori. Eh, esatto. Insomma. Quindi dai, i semiconduttori, diciamo maggioritariamente adesso gli Stati Uniti hanno ricominciato a, pro a produrre, a produrre eh, questi componenti che sono essenziali rispetto chiaramente alla produzione eh, contemporanea e al tempo stesso la grande mole di, di, di queste produzioni è a Taiwan. Certo, Taiwan. Non, è, non, non casualmente Taiwan. È il secondo fronte diciamo degli attriti internazionali, quindi non solo in Ucraina, ma anche in. Leggiamo Canada. ogni tanto sui giornali che i MIG cinesi sono a Taiwan, la porta aerea americana è la che naviga. Cioè, sono fatti che passano così: notizie un po' sotto traccia, ma è lì il focus. Certo. Si è spostato lì. Oltretutto, il focus si è spostato chiaramente sull'Indocina, eh, diciamo sull'oceano indiano sul, sul, sul Pacifico Australia, tutta questa zona qua sicuramente anche se, anche se eh, quello che sta succedendo in Ucraina ecco. evidentemente ha rimodulato ha rimodulato diciamo, l'attenzione anche degli Stati Uniti eh, sull'Europa chiaramente sul Mediterraneo dove sembrava esserci una, ormai un'assenza una, un strutturale via via, anche dal Medio Oriente invece si vede che adesso, oggi mi pare domani c'è il viaggio di Biden in Medio Oriente e quindi nuovamente in Arabia Saudita quindi c'è una ripresa anche delle attività di relazioni diplomatiche. relazioni diplomatiche anche sul Medio Oriente d'altronde noi abbiamo nel mondo oggi sostanzialmente due potenze diciamo globali, cioè gli Stati Uniti e la Cina. Non parlo di Unione Europea perché non è un soggetto, per quanto interessante, non è un soggetto unitario. Esatto. Quanto... E non può esserlo, no? per mille ragioni che oggi è difficile spiegare in questa sede. Però la Cina e gli Stati Uniti eh, dovranno continuare ad avere eh, un focus globale, Quindi, Un'attenzione che è rivolta non soltanto alla propria area, ma anche all'Africa, all'Europa, al mondo. Io l'unica cosa che ho letto, che ho interpretato sui vari focus finanziari, è che però la Cina, tramite i suoi ambasciatori, ha detto che questa guerra in Ucraina non fa bene al commercio. Hanno detto loro, non fa bene al commercio. L'unica cosa e, che hanno detto i cinesi. Una, come dire, c'è un'ambiguità, ecco. nel senso, c'è un'ambiguità perché non c'è dubbio che. La guerra in Ucraina, come vediamo, mette in difficoltà l'Europa che è il consumatore, diciamo, di energia, il consumatore, anche gli Stati Uniti in realtà, perché importano molto dalla Cina. Chiaramente, in termini di relazioni economiche, il consumatore europeo vede uno stallo, no? Certo. della propria attività eh, e della propria funzione anche dentro le relazioni commerciali a causa di questo conflitto e quindi questo mette certamente in difficoltà un paese come la Cina. Al tempo stesso però la Cina sta aiutando la Russia nell'aggressione in Ucraina. Quindi un doppio forno fanno loro. Ma perché... Il progetto cinese è quello dell'Eurasia, cioè la congiunzione dell'Asia con l'Europa, e questo può avvenire esclusivamente attraverso il Caucaso e l'Ucraina. Quindi eh, è, un tema, è un tema che non è facile, mi rendo più da Anche perché, correggimi, ma la Cina aveva forti interessi economici in Ucraina, cioè era ben presente sì, in Ucraina... Sì con industrie, con investimenti ma, ma l'Ucraina è un mezzo cioè non è l'obiettivo cioè non c'è la guerra in Ucraina per il grano per, cioè noi dobbiamo guardare, dobbiamo guardare la mappa se sì. cioè noi guardiamo la mappa guardiamo, guardiamo la cartina noi vediamo che l'Ucraina è, è un ponte un po' come la Turchia se vogliamo è un ponte tra l'Europa e l'Asia, quindi il sogno cinese è di unire evidentemente l'Europa all'Asia, e questo è un progetto, ovviamente, è un progetto che non può convincere gli Stati Uniti, ad esempio, certo. ma non può convincere neanche, neanche buona parte, diciamo, dei paesi europei, questo per questioni di sicurezza. Com'è? Come può, e e Come può avvenire questo? Può avvenire soltanto assoggettando la Russia diciamo, in modo funzionale al progetto cinese e questo secondo me già c'è, avviene già. Cioè la Russia già oggi è un paese satellite della Cina. Ah, per, per, mille motivi. Per X motivi. Militari, energetici, poi l'energia, adesso poi magari ne parliamo. Tra certo. due o tre anni ci saranno difficoltà, poi quando smetteremo di, smetteremo di utilizzare il gas proveniente dalla Russia, la Russia lo vende a chi può, un paese isolato a livello internazionale, a chi può vendere? Alla la... Cina. Alla Cina, l'India. Parzialmente all'India, ma anche l'India. Ma anche l'India ha bisogno di costruire. L'India non è funzionale al progetto cinese. Questo è molto importante. La Cina è in contrasto, si sa, si sa. col si Pakistan. Sono, si sono picchiati lì col sui monti, sui monti si sono picchiati col ai Pakistan. confini. Il Pakistan è l'unico alleato vero militare della Cina, quindi. Dentro, dentro l'Asia, quando si dice l'Asia, la, l'Asia è complessa, è complessa stiamo, come l'Europa. Stiamo dicendo, che per chi ci ascolta, che sono tutte e tre nazioni che hanno la bomba atomica. Eh, senso sì. Pakistan, ma sono, tutte, sono paesi che hanno obiettivi diversi, perché eh, la Cina non ha amici in Asia, tolto che il Pakistan. Pensate a quello che è successo in Giappone certo. qualche giorno fa. Il Giappone, il Giappone è il principale rivale asiatico della Cina, ma lo diventerà anche l'India perché l'India strutturalmente è deputata a sostituire la Cina, anche nella produzione, diciamo, nella produzione, di, di, larga scala, nella produzione di larga scala, con in più un, eh, un elemento interessante che l'India sta lavorando anche in termini di ricerca scientifica, a livello di produzione, di tecnologie, per affermarsi quindi non solo come un paese dove andare a, a portare le fabbriche eh, eccetera. a basso costo, eccetera, ma anche come un paese diciamo, che segue che segue gli altri grandi players internazionali sulla ricerca scientifica, biomedicale, spaziale, eccetera. eccetera. Quindi l'India ha un progetto ambizioso, quindi non solo di diventare la nuova fabbrica del mondo, ma anche di imporsi come una, una potenza della ricerca e della tecnologia. Con tutte le problematiche di un paese così diverso, così di, frastagliato, così, paese, con tante culture, con tante religioni. È un paese, il paese delle caste come sappiamo, quindi eh, loro hanno anche la, la necessità di fare una grande, una grande riforma diciamo, dello Stato ma anche della società. Questo certo. è evidente. Ma paradossalmente, sono, paradossalmente secondo me sono, sono il paese diciamo, verso il quale mh, sul quale mirare quantomeno farci una riflessione farci una riflessione sì, secondo me sì, chi ha voglia di fare dei ragionamenti economici, aziendali di, di medio lungo periodo mh, pur, pur in questo momento diciamo di grande incertezza eh, secondo me deve, deve, guardare, deve guardare anche all'India all sì. ma un'azienda che, eh, che servizi puoi dare tu come professionista, un'azienda, cosa vengono a chiedere a te le aziende? Pensiamo che assistenza chiedono? Che la nostra società di consulenza si occupa insomma, principalmente di sicurezza, si occupa di sicurezza a 360 gradi, quindi sia la sicurezza fisica che la sicurezza, diciamo, cibernetica. Quindi tutto quello che oggi va sotto la voce della, della cyber security, ma Beh, oltre a questo... Tema noi, molto delicato, molto interessante. È un tema sul quale c'è ancora molta, ahimè, molta ignoranza, molta sottovalutazione e c'è anche una evidente difficoltà. Quando propongo, investire. a prescindere dalle tue capacità sulla cyber sicurezza, che è fisica e tecnologica, ma come educatore finanziario, consulente quando propongo la polizza degli americani ad esempio, che sono avanti su questa cosa qui, per coprire le spese, per attenuare il costo, quando c'è stato. Eh? Dato a me non succede, succede al mio vicino di casa. Ma sappiamo che gli attacchi informatici ci sono quotidiani, continui. Allora, ormai è chiaro che da un po' di tempo, eh, che se non investi in prevenzione, investi eh, poi dopo, spendi successivamente aggiungendo uno zero. Ah. Quindi... E questo è ancora un messaggio che si fa fatica. fatica l'analisi del rischio fatta prima, insomma. Noi facciamo un'analisi di intelligence, che è un'analisi un po' diversa e, e anche più... Profondità, più in profondità. Un po più in profondità, diciamo, dell'analisi del rischio. Noi facciamo l'analisi del rischio dell'analisi del rischio. E questo anche poi rispetto alle attività che un'impresa può, un può fare a livello di attività, di, di, di, di, di ricerca, di manifattura, di, di, di, di costruzione di stabilimenti all'estero, chiaramente c'è un mix di criticità che deve essere affrontato che oggi ha a che fare sia col piano fisico che col piano diciamo, cibernetico, quindi la sicurezza fisica e la sicurezza cibernetica. Bisogna, eh, bisogna mettersi nell'ottica che ciò che non, eh, che non viene investito preliminarmente poi naturalmente ha delle conseguenze. Quindi, certo. Oggi lo vediamo ma non è solo perché c'è la guerra in Ucraina, cioè il perimetro della competizione globale e qui voglio dirti una cosa importante Grazie. il perimetro della competizione globale si è spostata sulle reti quindi non è solo il fatto di avere software per, cioè, di avere l'antivirus di sì, mio cugino o di un po' di accortezza nel senso che c'è un problema di, di, di, di, di cultura anche di, di conoscenza cultura, quindi cioè, ci vuole anche un'educazione finanziaria e anche un'educazione alla sicurezza certo ma il conflitto si è spostato sulle reti perché nelle reti ci sono le informazioni. Quindi, cosa c'è oggi di più prezioso delle informazioni? Il dato, il dato. Il dato. Ma attenzione, aggiungo un, un particolare. Certo. Noi siamo, noi viviamo in un'epoca di, quella che io chiamo di, non solo io, di infodemia. Cioè, non c'è solo la pandemia, c'è l'infodemia, cioè la pandemia delle informazioni. Troppa informazione. Noi siamo, noi siamo sommersi. sommersi dalle informazioni. Ma, e chiudo. Leggere. Ma che cosa c'è che ha più valore di un'informazione che tu riesci a cogliere come informazione preziosa dentro un mare di informazioni inutili? Mamma mia, cosa stai dicendo? Quello è quello è lo, lo scrigno questa cosa qui vale la puntata ragazzi ascoltate <ride> bene perché questo, questo passaggio qui per le imprese, per gli imprenditori per chi ci sta ascoltando è fondamentale 30 secondi per dire che cos'è che cos'è che che cos'è che, che, cos che, che, cos che si vuole rubare che cos'è eh. che, che, cos che gli, attori, gli attori statali, non statali insomma le, le organizzazioni criminali i competitori Cosa vogliono rubare? Vogliono rubare eh, i brevetti dei tamponi, vogliono, vogliono rubare i brevetti, eh, i brevetti diciamo, Un drone nuovo. Eh, che stanno alla base della nostra produzione o, o dell'acciaio o di come facciamo l'estrusione dell'alluminio o, o, eh, o, o, o di come noi concepiamo le nostre reti commerciali all'estero di, oppure l'attenzione verso quelli che sono i nostri clienti perché potrebbero un giorno diventare i loro e quindi devono sapere che cosa andare a capire nelle, nelle post, nella posta elettronica, nei, nei, nei database, eccetera, eccetera. A proposito, ti fermo perché la, la, la, la, la puntata sta volando, abbiamo sì. due minuti. Volevo dare un piccolo riferimento tuo per chi ha seguito la puntata, una mail per poterti contattare. Certo. Chiedo alla regia, eccola qua, grazie regia. Questa è la tua mail per poterti contattare le imprese, per poter fare, io dico sempre prevenire, come dice il vecchio adagio, è meglio che curare. Quindi anche dal punto di vista di chi volesse export, chi volesse internazionalizzarsi, chi volesse alzare lo sguardo oltre l'Italia, fare un piccolo colloquio con te di analisi, di analisi della certo. situazione è importante. Abbiamo visto che tu ci hai dato dei piccoli flash e ti ringraziamo perché potremmo parlare, fare dieci puntate con te, ma hai aperto vari fascicoli, vari punti di riflessione, rivedete questa puntata perché ci sta dando una mano. Una conclusione tua? No, c'è certo. un'impresa. Allora, innanzitutto, all suggerimenti per, per quello che, che valgono in questo momento è di credere diciamo, nel sistema paese. Credere nel sistema paese perché ehm, Regge. ci sono le condizioni per reggere, sicuramente con un po' di sacrifici che andranno, andranno fatti soprattutto in autunno, però sono più preoccupato diciamo del sistema politico per la frammentazione, insomma per l'instabilità. Le imprese lo hanno dimostrato, possono reggere questa competizione ma vanno, ma vanno aiutate, perché se non aiutiamo le imprese noi avremo problemi sociali immensi. Problemi sociali vuol dire che disoccupazione, vuol dire gente a casa, vuol dire aziende che chiudono, come alcuni giorni fa sono solo 24 ore, 100.000 imprese quest'autunno chiuderanno, ma posso descrivere di scrivere questo... L'ho detto, detto, detto molto in intervista, Bernabè l'ha detto molto bene stamattina. Bene, io volevo ringraziare Marco Rota per questa cavalcata sulla protezione, sul rischio internazionale, una panoramica che ha voluto elevare lo sguardo economicamente per le imprese per i consulenti finanziari, che questi dati vanno interpretati. Quindi una bellissima puntata di cultura, di cultura finanziaria e di cultura internazionale di sicurezza. E di cultura del, di cultura del sistema paese. E di cultura di sistema paese. Ringrazio infinitamente Marco Rota del suo tempo, di esserci venuto a trovare economicamente. E rimando a lunedì per una bellissima puntata di Economicamente. Alla prossima!